è saltata la luce dappertutto questa è la strada di zombie non c'è una cazzo di luce qua c'è la mia camera è tutto fottutamente mamma mia tutto buio mamma mia allucinante stupendo però molto suggestivo